Buonasera e benvenuti in questa nuova serie su Pokémon Cristallo. Alcuni di voi la stavano attendendo parecchio, quindi senza ulteriori indugi direi di iniziare subito questa serie. Avremo tempo per parlottare. Allora, andiamo prima di tutto nelle opzioni: mettiamo velocità del testo 3, animazione lotta sì, stile lotta scegli, suono stereo, St stampa normale anche se non, non useremo mai la stampa ovviamente. Guida menu? Sì, e cornice? Tipo... Vediamo un po' cosa potremmo mettere... Potremmo mettere la 3, dai, va bene così. A questo punto, nuovo gioco. Sei un bambino o una bambina? Un bambino. Classica domanda iniziale dei Pokémon. Che c'è? Mi hai svegliato. Puoi controllare l'orologio? Siamo piombati di notte in casa di qualcuno... Allora, giorno, metterò l'ora a cui sto registrando in questo momento, quindi dovrebbero essere le 3 del giorno. Credo che sia sì, ok, c'è notte, mattino, giorno, mettiamo giorno, vai. Come? giorno 3 ora? Sì, quanti minuti, eh, minuti mettiamo, eccoci qua, 40, perfetto, sì, 40 minuti. 3.40 del giorno. Ma allora ho dormito troppo! Eh? Attenzione! Ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Questo è il mondo dei Pokémon. Mi chiamo Oak, ma per tutti sono Professor Pokémon. Questo mondo è abitato da creature che chiamiamo Pokémon. Eccoli un bel V per grassotto. I Pokémon e gli umani convivono aiutandosi a vicenda. Alcuni giocano con i Pokémon, altri li fanno lottare. Ma sappiamo ancora troppo sui... troppo poco, anzi, sui Pokémon. Molti misteri devono ancora essere svelati. Per questo studio Pokémon e tutti i giorni. Come hai detto che ti chiami? Mettiamoci... non mi chiamo Chris, non mi chiamo Sergio, non mi chiamo né Giacomo né Emanuele. Mettiamoci Glacial. Eccoci qua. Super veloce. Avete mai giocato voi a Pokémon Cristallo? Fatemelo sapere, nel frattempo lasciate anche un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime puntate. E Glacial, vuoi iniziare? Stai per scrivere la tua personalissima storia nel mondo dei Pokémon. Vivrai esperienze divertenti e affronterai impegnative sfide. Con i Pokémon ti attende un mondo di sogno e avventura. Cosa aspetti? Ci vediamo fra un po'. Ed eccoci, siamo ufficialmente all'interno di Pokémon Cristallo Allora, andiamo nel nostro PC C'è la classica pozione? No, non c'è la pozione, attenzione Non possiamo ovviamente depositare strumenti Nel box messaggi non c'è alcun messaggio E decorazioni letto Letto di piume, questo articolo è già sistemato Ah, potevamo mettere... Questa cosa non me la ricordavo Decorazioni, mappa città. Questo articolo è già stato sistemato. Potevamo mettere delle decorazioni nella nostra stanza? Interessante. E questa quindi è la mappa città, giusto? Sì, sì. Eccola qua. Siamo a Borgo Foglia Nova. Non possiamo per adesso muoverci. Oh sì, possiamo. Ok, in un modo strano, ma possiamo muoverci. Fior Pescopoli, Violapoli. Possiamo andare ancora su e giù, essenzialmente sen senz non possiamo muoverci liberamente con il cursore. Però per adesso rimaniamo a Borgo Foglia Nova Con uh, La Mente Un'intera collezione di libri illustrati Dei Pokémon In tv cosa danno invece? Un televisore, niente, non danno niente Alla radio Prossimamente il Pokémon Talk del Professor Oak, OH, Radio Pokémon Presentato da Lori e il Professor Oak. OH. Pokémon, Radio Pokémon No, ho cliccato di nuovo Ok, fatto Letto Possiamo cliccarci? È interagibile? Non sembra, e il tavolo ovviamente no. Quindi scendiamo. Qui c'è nostra madre. Ah, Glacial! Ti cercava il vicino, il Professor Helm. Mi ha detto che doveva chiederti un piacere. Oh, dimenticavo, il tuo Poké Gear è stato riparato. Ora funziona. Eccolo qui. Glacial riceve il Poké Gear. Il Pokémon Gear, detto anche Poké Gear. È essenziale per diventare un buon allenatore. Ah, non è inserito il giorno. Non bisogna mai dimenticarsene. Che giorno è? Oggi è venerdì. È in vigore l'ora legale? Ma sapete che non ne ho la più pallida idea. Mettiamoli sì. 3:43 PM all. Vero? Sì. Se vuoi regolare l'orologio per l'ora legale, devi tornare a casa. Ah, sai come si usa il telefono? No, non so come si usa il telefono. Ora ti leggo le istruzioni. Accendere il gear e selezionare l'icona Telefono. I numeri sono registrati in memoria. Selezionare il numero da chiamare. Sembra davvero comodo. Grazie, madre. Il professor Alma ti sta aspettando. Vai, affrettati, ma c'è una tua amica o è nostra sorella? Ciao Glacial, ho pensato di farti visita. Glacial, hai saputo? Mia figlia vuole diventare a tutti i costi assistente del professor Elm. Va pazza per i Pokémon. A ah, questa sarebbe la madre della nostra rivale, allora. Può darsi. Beh, andiamo a prendere qualcosa da mangiare nel frigo, va? Acqua fresca e lemon succo. Mi sa che per noi non vanno bene quelli. Il lavandino brilla. La mamma ama la pulizia. Sessismo. La specialità della mamma. Minestrone dell'Isola Cannella. Attenzione, già un riferimento accanto. L'Isola Cannella. Io ho giocato a Pokémon Cristallo, l'ho recuperato molto tardi, un film alla tv, due ragazzi in treno nella notte stellata. Anch'io devo andare, dicevo l'ho recuperato molto tardi in realtà, nel 2000 più o meno 19 eh, su Virtual Console su Nintendo 3DS. E avevo giocato, appunto, Pokémon Cristallo lì. Però ora sono curioso di vedere di giocarlo dopo aver rigiocato, anzi aver giocato per la prima volta la prima generazione Pokémon, ovvero Pokémon Blu e Pokémon Giallo, che trovate entrambi completi su questo canale, vi basta cercare la playlist all'interno appunto di questo canale su YouTube, e sono curioso di vedere appunto come si giocano le varie evoluzioni che ha avuto Pokémon Cristallo, perché la seconda generazione di Pokémon so che ha avuto delle evoluzioni incredibili, pur rimanendo comunque relativamente ancorata alla prima generazione, eh, hanno avuto davvero delle grandi evoluzioni, cioè tra prima, seconda e terza generazione c'è stato proprio il boom evolutivo dei Pokémon, poi hanno, sono rimasti più o meno sullo stesso grado di complessità e di evoluzione, aggiungendo via via delle meccaniche che poi magari venivano anche tolte nella... Generazione successiva, come pensate alle Mega Evoluzioni, alle mosse Z o alla Gigamax, mentre qui le novità che introducevano di volta in volta nelle varie generazioni rimanevano poi per le generazioni successive. Ciao Glacial. So che il professor Elm ha scoperto dei nuovi Pokémon. E effettivamente questa è YOTO, quindi ci saranno sia dei Pokémon di canto che dei Pokémon nuovi. Casa di Elm, entriamo subito dal Dottor Elm. Ciao Glacial, mio marito è sempre impegnatissimo, spero stia bene Quando è nelle sue ricerche Pokémon, dimentica persino di mangiare, attenzione Quando sarò grande, aiuterò mio papà Diventerò un famoso professore Pokémon Sarebbe bello se poi uno dei futuri professori fosse stato questo ragazzo, no? Un televisore Beh, grazie Possiamo rubare nel box del professor Helm I Pokémon Da dove vengono? Dove sono diretti? Perché nessuno li ha ancora visti nascere? Devo saperlo, dedicherò la mia vita allo studio dei Pokémon. Sono gli appunti del Professor Elm, e infatti a proposito di nascita dei Pokémon, questa è la generazione in cui vennero introdotte le uova Pokémon, in prima generazione non esistevano. Salve, Pikachu è un Pokémon evoluto. Le scoperte del Professor Elm sono sorprendenti, è famoso per le sue ricerche sull'evoluzione dei Pokémon. Vorrei avere tutta la sua esperienza E in questa generazione sono stati anche introdotti per la prima volta Pokémon Baby Pre-evoluzioni di Pokémon già esistenti Wow! Hai un Pokégear stupendo! Ti era dato tua mamma? Beh, Certo, chi... Scusa, eh, chi se no? E qui fuori troviamo il nostro rivale, Paul Allora, è questo il famoso laboratorio Pokémon del Professor Elm Ehi! Che hai da guardare? Butta via. Guarda lì com'è incazzato. Laboratorio Pokémon del Professor Elm. Entriamo. Eccolo qua. Glacial, eccoti qui. Dovevo chiederti un favore. Sto conducendo una nuova ricerca sui Pokémon e mi servirebbe il tuo aiuto. Che ne dici, Glacial? Vedi, sto scrivendo una relazione che presenterò in una conferenza ma devo ancora approfondire alcuni aspetti. Perciò vorrei che allevassi un Pokémon che ho appena catturato, ma assolutamente sì. Grazie Glacial, il tuo aiuto mi è preziosissimo. Quando presenterò le mie scoperte, avremo svelato un altro mistero nel mondo dei Pokémon. Puoi contarci. Ehi, ho ricevuto un'email. Incredibile, effettivamente all'epoca eh, non era così... Diffuso internet. Almeno ovviamente non come ora. Ehm... <ride> ok. Ehi, hey, ascolta. Ho un amico che si chiama Mr. Pokémon. È uno scienziato, un vulcano di nuove scoperte, spesso deliranti. Mi ha scritto un'email in cui dice che questa volta è una cosa seria. In effetti sembra una scoperta affascinante, ma noi siamo troppo presi dalle ricerche. Ma... ho un'idea. Glacial, perché non ci vai tu? Vorrei che tu allevassi uno dei Pokémon contenuti nelle ball. Sarai tu ad allenarlo, Glacial. Dai, prendine uno. <ride> Altra scelta ardua, signori. Voi chi avete scelto la prima volta che avete giocato a Pokémon Cristallo? Analizziamo. Qui c'è Syndaquil. Vuoi Syndaquil? Pokémon di tipo fuoco? No. È una scelta importante, assolutamente sì. Qui abbiamo Totodile. Prendi Totodile, Pokémon di tipo acqua? Nope. E qui abbiamo ovviamente Cicorita. Scegli Cicorita, Pokémon di tipo erba? Nope. Quindi, che sceglierò per questo Let's Play, per questo Walkthrough o Gameplay, chiamatelo come volete, che sarà completo? Di Pokémon cristallo senza andare a velocizzare, che è una cosa che odio in questi let's play. Insomma, godiamoci il gioco per com'è senza velocizzare in continuazione. Quindi, qui sappiate che troverete un uh, walkthrough completo di Pokémon Cristallo senza dover lasciare il gioco, eh, prendendoci i nostri tempi, parlando con gli NPC, vivendoci l'esperienza e l'avventura Pokémon in sé. E per questa mia avventura: c'è il Gototlile. Assolutamente si sì, prendo Totorail, credo che sia davvero un grande Pokémon. Totorail tra questi tre è il mio starter preferito. Vuoi dare un soprannome a Totorail? No. Mister Pokémon vive subito dopo la prossima città, Fior Pescopoli. La strada è praticamente sempre dritta, non puoi sbagliare. Comunque ti do il numero telefonico. Chiamami se succede qualcosa. E riceviamo il numero telefonico di Elm, altra comunque novità aggiunta nella seconda generazione dei Pokémon, ovvero questo, questa sorta di Pokegear, questa sorta di cellulare, che poi in realtà nelle generazioni successive hanno più o meno tolto, o comunque hanno evoluto, perché si sono accorti che era più un fastidio che altro. Se il tuo Pokémon è debole, puoi venire a curarlo con questa macchina. Usala quando preferisci. Glaccia al conto su di te. Perfetto, andiamo. Lachal, prendi questo, ti servirà per il viaggio. Grazie per la pozione. Siamo solo in due qui. Siamo così impegnati. Eh, giustamente. E tu ora cosa vuoi? Ok, stesso dialogo. E un bel calcio nel sedere. Ora però possiamo andare ad esplorare il percorso 29. Pior Pescopoli, Borgo Borgofoglia Nova. Tu non penso che sia già un allenatore, no? I Pokémon sono nascosti nell'erba. Chissà quando verranno fuori. Quando ci passi dentro, evidentemente. E iniziamo a, prendere, a fare i nostri primi passi nell'erba alta. Non abbiamo incontrato nessun Pokémon, fortunatamente. Sono abituato a Firehash in cui avremmo incontrato probabilmente tre Pokémon in quell'erba alta. Dimmi, come stanno i tuoi Pokémon? Se sono deboli e non pronti per la lotta, stai distante dall'erba? Grazie per il consiglio. Qui abbiamo l'albero da tagliare con taglio e qui non possiamo ancora passare. Quindi tocca per forza andare su. E andare ancora un po' nell'erba alta. Primo Pokémon di questo Let's Play. Vediamo chi salta fuori. Un PJ. Eccolo lì. Con le animazioni tra l'altro di entrata in lotta andiamo di graffio Il pj lui risponde con azione e noi andiamo ancora di graffio non abbiamo ancora le pokeball per poter catturare i pokemon selvatici ma iniziamo perlomeno a farci un po di esperienza perché immagino lo sappiate la seconda generazione ha la fama di essere la generazione più più difficile di sempre praticamente È davvero tosta la seconda generazione Andiamo da questa parte Ed è anche relativamente sbilanciata C'è cioè da dirlo eh? Specialmente per quanto riguarda la lega Pokémon Sentret, primo Pokémon di Yoto Affrontiamolo Graffio E di nuovo Graffio Tra l'altro in questa generazione anche, hanno anche aggiunto la barra dell'esperienza. Potrà sembrare strano, ma in prima generazione non c'era la barra dell'esperienza sotto la salute del vostro Pokémon. Quella lì blu. Dovevate andare un po' a sensazione per quanto riguardava l'esperienza che accumulavate. Salve. Prima di fare una pausa ho l'abitudine di salvare il gioco. Effettivamente ha ragione. Meglio ricordarsi di salvare il gioco. Salva. Vai. Perfetto. Proseguiamo. Altro Pokémon selvatico. Ed ha un altro PG. Allora andiamo di graffio. Tu risponde con azione e noi andiamo ancora di graffio, speriamo di tirarlo giù in un colpo solo, perfetto. Così facendo saliamo anche a livello 6, primo livellino del nostro starter. Attacco 13, difesa 13, speciale 11, 11 e 11 di difesa. Abbiamo anche la differenziazione in attacco speciale e difesa speciale, perché nella prima generazione erano una statistica unica, sotto forma di speciali, con il nome appunto di speciali. Ora abbiamo effettivamente la distinzione tra attacco e difesa speciale. Com è giusto che sia Andiamo a parlare quel tipo di sopra E becchiamoci nel frattempo un altro Pokémon selvatico Un Sentret E andiamo di graffio Si è mangiato una bacca? Ah, un trattore aveva una bacca Non, non lo sapevo e tra l'altro questa è un'altra aggiunta della seconda generazione, perché nella prima generazione i Pokémon non potevano tenere con sé degli strumenti. E qui subito ve lo fanno vedere, no? Vi danno lo starter con la bacca sopra. Salve, aspetto che dei Pokémon... aspetto... non ho letto bene, scusatemi un secondo. Aspetto dei Pokémon che si fanno vedere solo di notte. Attenzione, altro suggerimento. Ehi hey, ma è bacca? Trovata bacca. Perfetto. Quindi possiamo subito ridare la bacca al nostro Totoride. Quindi zaino, bacca, dai, a Totoride. Perfetto. E appunto ci, ci, ci ha detto un altro suggerimento, ovvero che ora c'è il ciclo giorno-notte e ci sono dei Pokémon che si fanno vedere solo di notte. Sono una marea di aggiunte ragazzi, una marea di aggiunte Io vorrei che eh, provaste a paragonare il grado di evoluzione che c'è stato tra la prima e la seconda generazione E mettetelo a confronto con la generazione, non so, 8-9 Ma anche 7-8, 6-7, 5-6 Cioè non c'è mai più stato un salto così grande eh? Ma nemmeno 2-3 Sei agli inizi con i Pokémon? È normale, per tutti c'è un inizio. Se vuoi, ti posso insegnare un paio di cose, ma certo. Va bene, seguimi. Seguiamo il vecchietto. Questo è un centro Pokémon. Qui puoi curare i tuoi Pokémon. Dovrai contare molto su di loro, quindi impara a conoscerli. Questo è un Pokémon Market. Qui vendono ball per catturare i Pokémon selvatici e altri strumenti. Il percorso 30 è in questa direzione. Lì troverai allenatori che fanno sfidare i loro cari Pokémon. Fino alla morte! Questo è il mare, come vedi. Alcuni Pokémon vivono nell'acqua. Ecco... Sono arrivato a casa. Grazie per la tua compagnia. Eccoti un regalino. Glacial riceve scheda mappa. Ora nel Pokégear di Glacial c'è una mappa. Puoi aumentare le funzioni del Pokégear aggiungendo schede. In bocca al lupo per il viaggio. Grazie caro vecchietto. Esploriamo un po' Fior Pescopoli, casa della guida. E se noi andassimo a parlare di nuovo alla guida? Da ragazzino era un grande allenatore. Un consiglio, cattura tutti i Pokémon che puoi e trattali con dolcezza. Ok. Andiamo poi in questa casetta. Salve. Lottando, i Pokémon acquistano punti esperienza e mutano di forma. I Pokémon mutano? Sarebbe un colpo vederne uno trasformarsi. Ok, classico invece suggerimento sull'evoluzione e sull'esperienza. È sempre divertente andare in giro con i Pokémon. Ha ragione. Andiamo quindi nel centro Pokémon. E curiamo per la prima volta il nostro Totodile. Assolutamente sì. Vediamo se è stato velocizzato un po' rispetto alla prima generazione. Mi sembra leggermente velocizzato, eh. Mi sembra leggermente velocizzato. Stupendo. Posso depositare tutti i Pokémon che voglio. È gratis. È cosa che non puoi più fare con la banca Pokémon. Ti tocca pagare. Paga, sgancia, sborsa, investi, spilla proprio o Pokémon Home, è diventato Pokémon Home in questo momento. Il centro comunicazione di sopra è in costruzione, non l'hanno ancora terminato. Il PC può essere usato da qualsiasi allenatore. Eccolo lì il nostro PC. Non possiamo fare nulla immagino no per ora. Il sistema di gestione dei box purtroppo è rimasto lo stesso della prima generazione. Non abbiamo ancora i box con gli sprite dei Pokémon al loro interno E dico purtroppo perché è una delle cose più scomode che ci siano in queste generazioni Così come la borsa che non ha ancora le tasche separate tra strumenti chiave, eh, eccetera eccetera, Pokéball e via Qui non possiamo ancora salire, no? E veniamo bloccati, giusto? Ah no, non veniamo bloccati Spiacenti, ma la tempo capsula è in riparazione. La tempo capsula è quella. Quell'oggetto che ci, ci sarebbe servito per scambiare i nostri Pokémon dalla prima generazione alla seconda. Per trasportare, appunto, i Pokémon dalla prima generazione alla seconda. Spiacenti, ma le macchin la macchina lotte è in riparazione. Questa per sfidare gli altri, immagino. E qui invece per gli scambi. Spiacenti, ma la macchina scambi è in riparazione. Perfetto. Quindi usciamo e andiamo a fare una visita al Pokémon Market. Salve. Mentre ero nell'erba, un Pokémon Coleottero ha avvelenato un mio Pokémon. Ho continuato a camminare, ma poi il mio Pokémon è andato KO. Avrei dovuto avere un antidoto. Avresti dovuto sì. <ride> Hanno di nuovo finito le Pokéball. Perché non ne acquistano di più? Bello il dialogo che... Ti spiega perché appunto non puoi acquistare ancora le Pokéball. Interessante. Per adesso lasciamo tutto così. Non prendiamo nulla. A te ho già parlato? No. La casa di Mr. Pokémon? Ancora avanti. Quindi è questa? Salve. Vuoi testare le tue abilità come allenatore di Pokémon? Allora sfida le palestre Pokémon di Yoto per vincere le medaglie. Grazie a quello che farò. Da grande diventerò capo palestra. Faccio lottare i miei Pokémon con quelli del mio amico per rinforzarli. Che genio del male, eh. Ok, a questo punto abbiamo esplorato completamente Fior per Scopoli. E possiamo andare ancora avanti a cercare la casa del Mister Pokémon. Altro Pokémon selvatico, primo del percorso 30. Non abbiamo ancora le Pokéball, quindi ci tocca semplicemente tirarli giù. Ed ecco Caterpie, avremmo dovuto forse comprare un antidoto, perché se è salta fuori un Weedle qui siamo nei guai. Tra l'altro, altra aggiunta che non può passare inosservata, hanno aggiunto il sesso dei Pokémon. Ora ci sono i Pokémon maschi e i Pokémon femmine. Il nostro Tottenham, è come, avete, come vedete, è un maschio, mentre quella Caterpie è una femmina. Giustamente avendo introdotto le uova, hanno dovuto anche introdurre un modo per distinguere i vari Pokémon. E Totorel ha imparato Ira. Proseguiamo. Percorso 30. Violapoli, Fior Pescopoli. Questa dovrebbe essere la casa del professor Pokémon, credo. È una pianta di frutta. Prendiamoci un'altra bacca, che è molto utile da dare ai nostri Pokémon, specialmente in inizialmente. Sai, i Pokémon non mangiano bacche. I miei Pokémon sono più in forma mangiando bacche. Tieni. Voglio offrirtene uno. Grazie. mette bacca nella tasca strumenti. Raccogli le bacche facendole cadere dagli alberi. Ok. Quindi si deve proseguire ancora più in alto per trovare la casa di Mr. Pokémon. Un altro Caterpie. Andiamo di graffio. Brutto colpo, che culo. Tra l'altro mi sembra che nella seconda generazione abbiano anche sistemato un sacco di bug. Per esempio, quella cosa che il brutto colpo, la probabilità di brutto colpo aumentasse, tanto più il tuo Pokémon era più veloce dell'avversario. Mi sembra che questa cosa non esista, non esista più qui, giustamente. Qui troviamo uno strumento che è un antidoto. Utilissimo. Poi, quello penso sia un allenatore... Aspettate, quello potrebbe essere il famigerato Gennaro Bullo? Mm, potrebbe essere proprio lui, casa di Mr. Pokémon, sempre dritto. Andiamo prima nella casa di Mr. Pokémon, però. Anche se qui si sale ancora, quindi... Mmm, conviene forse sfidare questo ragazzo? La casa di Mr. Pokémon? Ancora avanti. Ok, non è lui l'allenatore, forse sei tu? Vai, Ratata! Azione! Che vuoi? Questa è una battaglia seria! Vattene! Ok, non possiamo passare di qui. Evidentemente quello potrebbe essere Gennaro Bullo con il suo ratata, che inizia già a dettare legge. Passiamo sopra. Ecco fatto, se abbiamo passato in l'erba alta questa volta. Prendiamoci quest'altra bacca. Bacca antivella. Ok, andiamo a vedere cosa fa esattamente la bacca antivel. Antiveleno? Autorimedio contro il veleno, perfetto. Antivel, giustamente, antiveleno. Anti Potevo anche arrivarci. <ride> Casa di Mr. Pokémon, entriamo. Ciao, tu devi essere Glacial. Il professor Elm mi ha informato del tuo arrivo. Ecco l'oggetto che vorrei che il professor Elm analizzasse. Glacial riceve l'uomo misterioso, vai. Conosco una coppia che dirige una pensione Pokémon. Sono loro che mi hanno dato l'uomo. Ero curioso, così mi sono rivolto al Professor Elm. Il Professor Elm è il massimo esperto per l'evoluzione dei Pokémon. Anche il Professor Oak lo riconosce. Il Professor Elm saprà certamente di che si tratta. Tra l'altro il Professor Oak è proprio lì infatti, guardalo. ah! Allora sei tu, Glacial. Sono Oak, esperto di Pokémon. Ero passato a salutare il mio vecchio amico Mr. Pokémon. Mi ha detto della tua missione per il professor Elm, così ti aspettavo. E questo cos'è? Un Pokémon raro! Fa vedere. Ah, capisco perché il professor Elm ti ha dato un Pokémon per la missione. Per esperti come il professor Elm e me, i Pokémon sono degli amici sapeva che avresti trattato il tuo Pokémon con amore e attenzione. Bene, mi sembri affidabile. Vuoi aiutarmi? Guarda, questa è l'ultima versione del Pokédex. Registra automaticamente i dati dei Pokémon visti o catturati. È un'enciclopedia elettronica. Glacial riceve il Pokédex. Perfetto. Cattura tutti i Pokémon che puoi, per completare il tuo Pokédex. Ma mi sono già trattenuto troppo. Devo andare a Fiordoropoli per condurre il mio show. Attenzione, professor Rock che si è reinventato Showman Glacial, conto su di te. Se stai tornando dal professor Elm, allora il tuo Pokémon dovrà riposarsi un po'. Grazie, mister Pokémon. Conto su di te. Quindi questa era la casa del Mr. Pokémon. Qui possiamo interagire? Eh? Una pila di monete sconosciute devono essere di un altro paese, di canto evidentemente, e giustamente qui c'era il professor Oak. Belli questi dettagli. Oh, mi sta chiamando il professor Helm. Pronto? Glacial? È un disastro! È davvero terribile! E ora che faccio? È... Oh no! Devi venire subito qui! Te... Anche questa cosa qua di narrativa... È un'evoluzione molto grande rispetto alla narrazione del primo Pokémon in cui. Cioè della prima generazione, che letteralmente non esisteva. Il fatto che quando esci dalla casa del professor. Po del mister Pokémon, lui ti chiami, ti dice: Oddio è successo qualcosa di terribile, vieni qui per favore. Cioè, è poco. È il minimo indispensabile. Ma qui c'è. Qui c'è almeno il minimo indispensabile. E si tratta comunque di un contorno perché. Il piatto forte nei giochi Pokémon è rimane sempre il fatto che ci siano i Pokémon. E' quello è il piatto forte dei Pokémon, è catturare i Pokémon, vedere i Pokémon nuovi, eh, collezionarli e lottarci. Farli crescere, eh, affezionarci sicure se qualcuno eh, ci si affeziona. Cioè, questo è alla fine. Qui possiamo passare, non ancora. scendere da qui. Questo è un inizio molto molto simile in realtà all'inizio che abbiamo avuto tra Bianca e Smeraldopoli, se ne ricordate, eh? a livello di game design. Cioè di nuovo un vai a prendere qualcosa nella città sopra di te, nel frattempo eh, ti viene fatto il tutorial di come funziona Pokémon alla base, ovvero il fatto che ci sia l'erba alta con i Pokémon e che tu debba combatterci. Fine, cioè quello è. Eh. Al laboratorio ti hanno dato un Pokémon? È sprecato per te. <ride> Hai capito che ti ho detto? Beh, anch'io ho un buon Pokémon. Ora ti mostro cosa intendo dire. Vediamo. Vediamo questo... Questo nostro rivale. Ancora non sappiamo il suo nome, quindi è punto di domanda. Manda in campo Cicorita. Guarda che bella l'animazione di Cicorita. E giustamente lui ha preso il Pokémon di, di tipo avvantaggiato rispetto al nostro Però a questo livello non dovrebbe conoscere mosse di tipo erba E noi abbiamo due livelli in più Andiamo poi di Fulni Sguardo La difesa del Cicorita nemico cala Le animazioni tra l'altro sono migliorate rispetto alla prima generazione Lui ha fatto un brutto colpo, è già questo gli va di culo proprio. Se non ci sono per adesso almeno quei flash molto fastidiosi che c'erano nella prima generazione Pokémon. Ecco Totora che mangia la sua bacca. E andiamo di graffio. Cicorita ne nemico è esausto, Totora è a livello 8. Attacco 17, difesa 16. Perfetto. E questo tipo ha perso. Hai vinto. Sei felice ora? Ma cosa vuoi da me? Io sono... diventerò l'allenatore di Pokémon più forte del mondo. E vedremo perché effettivamente non dice il suo nome lui. Cioè c'è un motivo. È un motivo semplicemente di gameplay in realtà. Cioè, noi tecnicamente abbiamo sentito il suo nome. Non è un motivo di trama o quant'altro. Ok, così facendo possiamo tornare al Borgo Foglia Nova. E andare dal Professor Alm. Ho sentito che qui hanno rubato un Pokémon. Ah, attenzione! Il professor Helm me lo stava proprio raccontando Pare che sia stato un ragazzo con i capelli rossi Lunghi Come? È la descrizione di un allenatore che hai sfidato? Ti ho per caso ho detto il suo nome? Ed ecco il motivo per cui non ci viene detto il nome Perché possiamo ovviamente sceglierlo Possiamo scegliere il suo nome E io sceglierò il nome Paul Allora, eccolo qua Ah, quindi si chiama Paul. Hai dato un grande aiuto alle nostre indagini. Lieto di essere utile. Ed ora possiamo parlare ad Elm. Glacial, è terribile! Ah, sì. Qual era poi la scoperta di Mr. Pokémon? Beh, si è dimenticato molto fretta del, po del Pokémon rubato, eh? Glacial porge al Professor Elm il nuovo mistero. Questo? Ma questo... È un nuovo Pokémon? Se è così, è una grande scoperta! Cosa? Il professor Oak ti ha dato un Pokédex? Glacial, dici davvero? Ma è incredibile! Ora Oak sa riconoscere all'istante il potenziale di un buon allenatore. Glacial, sai che ti dico? Potresti davvero diventare campione? Sembri cavartela molto bene con i Pokémon. Perché non sfidi le palestre Pokémon? Quella più vicina dovrebbe essere a Piolapoli. Glacial, è lunga la strada per diventare campione. Prima di partire, ricorda di parlare con la mamma. Giustamente. Andiamo quindi a parlare con nostra madre. Di nuovo questo ci interrompe. Glacial, tieni. Usale per ampliare il tuo Pokédex. Giustamente, ci vengono date delle Pokéball. Eh, tirando le Pokéball ai Pokémon selvatici potrei catturarli. Perfetto. A questo punto andiamo a parlare con nostra madre. Eccoci qua. Che carino questo Pokémon! Dove l'hai trovato? Ah, stai partendo all'avventura? E eh, va bene, voglio aiutarti. Ma come posso esserti d'aiuto? Potrei risparmiare dei soldi per te. Per i lunghi viaggi il denaro è importante. Vuoi che ne risparmi un po' per te? Ecco, noi mettiamo un no. Sii sì, prudente. I Pokémon sono tuoi amici. Dovete lavorare in squadra. Ora vai Perfetto Quindi c'era anche l'opzione appunto della madre Che poteva risparmiarti i soldi Però se non sbaglio era un po' mezzo scam Perché lei in realtà ti risparmiava dei soldi E poi una volta raggiunta una certa quota Ti comprava della roba Però non è detto che ti servisse Non è la prima volta che ti vedo Quanti Pokémon hai catturato? Vuoi che ti mostri come catturare i Pokémon? No Ok come vuoi Comunque per catturare i Pokémon devi camminare a lungo Va bene, un consiglio un po' strano, e con questa nota eh, appunto lieta del fatto di poter saltare il tutorial della cattura Pokémon che poi misteriosamente hanno tolto, cioè ti hanno obbligato in continuazione a assistere ai tutorial della cattura Pokémon quando bastava aggiungere un dialogo di questo tipo, del tipo, ehi, sai già come parli? Sì no, e tu potevi saltarlo. Boh, è un mistero il fatto che l'abbiano tolto, non capisco. Detto ciò però quindi io vi ringrazio per aver seguito questo primo video, questa prima puntata, questa prima parte di Pokémon Cristallo in italiano. Io sono Glacialsphere, e vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacialsphere è tutto, al prossimo video!